tornati su officina del pilota, una supercar a 50.000 euro ovviamente si sì, parte dai 50 e si sale quando Audi nel 2006 presentò l'R8 pensate che era il primo progetto, la prima supercar di Audi Audi mise insieme quattro cose fondamentali per il piacere di guida la sportività, quindi parliamo di un motore centrale, motore vuoto, trazione integrale e carter secco ne parleremo tra poco c'è un comfort signori miei nel guidare questa auto in città che è pazzesco non è proprio una signorina in termini di peso questa Audi R8 anzi stiamo parlando di circa 16 quintali però ha una dinamicità di guida incredibile dovuta anche al motore centrale e il carter secco il carter secco è un sistema di lubrificazione che ti permette nelle forti accelerazioni laterali in curva di avere sempre una lubrificazione continua per il motore. In più, la coppa dell'olio ha una profondità inferiore rispetto a una normale e quindi come ingombro verticale il motore è stato montato un po' più basso migliorando nettamente la dinamicità di guida perché abbiamo un baricentro più basso appunto. Una macchina veramente sportiva ma che puoi usare tutti i giorni perché è comodissima io non so come abbia fatto Audi a dare tutto questo spazio all'interno di questa R8 ieri la guidava il mio amico Domenico un cristiano di 1,88 m per 105 kg non proprio una ballerina ecco. e, e stava molto comodo c'era anche spazio per la testa e il cockpit è favoloso c'è visibilità davanti dai finestrini laterali si vede bene anche sul specchietto retrovisore non mi posso assolutamente lamentare Tutto molto a portata di mano Il volante che si può regolare in profondità e in altezza I sedili di una comodità estrema Con mille regolazioni elettriche Anche per la zona lombare Molto avvolgenti Pesano per carità Ma preferisco avere un sedile più pesante Che però mi fa stare comodissimo Ovviamente sedili riscaldati Questa macchina ha motore, quindi un po' più di comfort quindi un aumento di peso non è assolutamente un problema è un missile è assolutamente un missile il motore è un 4 ,2 litri aspirato dichiarati sono 4,20 da casa madre ma poi in realtà i cavalli sono circa 400 c'è cioè chi dice 3,80 insomma ragazzi se sbaglio qualche dato tecnico lo trovate su internet ovunque io vi voglio raccontare quello che provo guidando questa macchina che mi ha fatto assolutamente innamorare e che mi porta indietro di qualche anno perché ho le mani bagnate sarà l'emozione di guidarla sarà il carattere che ha che anche ti dico è un bel peperino è silenziosa perché qua dentro lo senti l'abitacolo quanto è insonorizzato si sta da dio si chiacchiera bene ma poi di velocità ne fa tanta immaginate questa con un bello scarico aperto cosa può dare in termini di emozione ad ogni modo le mani sono sudate e mi impressiona la cosa che prediligo di questa R8 prima serie è l'equilibrio che c'è tra il sottosterzo e il sovrasterzo è una macchina che è veramente facile da guidare ti permette tanto è molto bilanciata ho guidato fino adesso con i controlli inseriti, la modalità con gli ammortizzatori un pochino più morbidi, il tasto sport disinserito e comunque c'è una precisione nello sterzo che mi fa volare. Il V10 Lamborghini che venne fatto successivamente è pazzesco ragazzi, di che parliamo? Io mi ricordo quando sono sceso dalla Lamborghini super leggera... Wow, un film, scendi sudato, stanco, eh, è scomodissima, questa invece ci viaggi, ci vai in città, nel, nel traffico ti permette tanto, ti coccola, ma poi quando le tiri il collo diventa quell'auto meravigliosa che non puoi far altro che desiderare, ragazzi, credetemi. L'unica pecca di questa macchina è questo wrapping molto brutto, eh, perlinato così, che spero tanto il proprietario possa cambiare, ma insomma credo che lo faccia anche perché sotto lei mi sembra che sia nera ed è bellissima, che linee... Poi non ci ricorda tutti un po' Iron Man. Il carico dello sterzo rimane sempre quello giusto anche quando aumentiamo molto di velocità in autostrada ho provato a fare dei cambi repentini di traiettoria circa 150-170 km h la macchina ragazzi è una lama dimenticate il beccheggio e il rollio con questa macchina qui profuma ancora di nuovo 53.000 km è impressionante non posso pensare che una supercar del genere la puoi trovare a una cifra così bassa È fantastica, la adoro Contagiri, chilometri, bellissimi Con questo color grigettino tendente al bluetto Un po' meno bluetto di M3 46 Che mi mandava al manicomio ma anche qui ragazzi Audi Comfort, Audi belli gli interni costruita intorno a te Li inserisco i controllini Metto in Sport le sospensioni non c'è bisogno di rigidirle, perché qui non siamo in pista sentito subito il comportamento del cambio mm, rev match single clutch quindi ragazzi non vi aspettate un doppia frizione parliamo un attimo del cambio appena sono salito ieri mm, avrei, mi sarei aspettato una cambiata in automatico senza tasto sport molto più dolce e quindi ho detto un po' fastidiosetta la senti molto però ti ci abitui, prendiamoci confidenza, già stamattina in mezzo al traffico era tutto molto più dolce perché avevo capito il suo comportamento e poi adesso vediamo magari dando un pochino più di gas e quindi salendo un po' di giri come risponde il cambio in scalata e in cambiata. Con lo sterzo carico effettivamente in cambiata c'è questa botta che potrebbe far perdere un pochino d'aderenza ma lei... Non ci pensa minimamente. Eh, è, è un diavolo. È un diavolo e ha una ottima tenuta di strada. Frenata stratosferica. velocità ne fa veramente tanta dire che sto guidando una supercar che parte da un valore di 50k è figo quasi 8000 giri e tanta fiducia perché nella frenata anche morde morde molto la corsa del pedale è estremamente corta tanta coppia strada in salita ripeto lei è una macchina di circa 16 quintali ma che non ti dà assolutamente questa sensazione pensa a un r8 così svuotata <ride> supercar da guidare. Ringrazio tanto Donato Tersigni, proprietario della macchina e di Special Car, che mi ha dato l'opportunità di provare questa R8. Se anche tu vuoi farlo, ti puoi rivolgere a loro. Queste sono alcune delle auto che hanno a disposizione l'M346 se chiami a nome di officina del pilota ti fanno anche uno sconto del 15% qui sotto in descrizione ti lascio tutte le informazioni su Special Car se anche voi voleste noleggiare una supercar come questa ok, sì, questa botta che ti dà il cambio potrebbe essere uno dei punti deboli guidando un'auto moderna come una gt 3992 quando cambi neanche te ne accorgi rimane molto fluida e dolcissima qui invece però abbiamo una cambiata diversa ma è anche un po' quello che rende unica questa macchina, questo carattere da, da piccola hooligan travestita da brava ragazza che ha questi occhietti qui davanti che non sono affatto male la percorrenza curva è fantastica Sentite che bella è l'erogazione dei motori aspirati La guidi con un dito Si appoggia veramente bene Una delle caratteristiche più belle di questa macchina Dai, è il fatto che beccheggio e rollio Ce li siamo totalmente dimenticati Perché la sento che rimane sempre molto piatta abbastanza nervosa per via della cambiata, sì, ora che sono un po' più alto di regime ti dico che la, in cambiata questo, questa cosa che lei fa questa botta che abbiamo appena sentito la rende più nervosa, meno fluida, ma sentite questo motore qui raga un lounge vediamo devo andare in manuale disinserire i controlli e sono disinseriti piede sinistro qui lascio spettacolo ragazzi io la voglio la voglio ma non la no in realtà non la voglio perché pesa troppo 16 anni. il cambio cioè me la comprerei per un uso daily per sentirmi supersonico sì la comprerei per andare in pista mai nella vita me la comprerei per una giornata tipo questa di oggi ok sì ma allora a quel punto boys cambio manuale che macchina tanti pregi veramente 8 su 10 ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like voglio sapere la vostra iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cosa state aspettando ma non vedete quanti format abbiamo qui e come al solito ci vediamo alla prossima ciao